Cari amici viaggiatori, o come direbbe Costantino della Gerardesca. ben bentrovati nel nostro luogo interiore di viaggiatori. Grazie Costantino E naturalmente questa volta, questa volta Dove siamo caro Marti? Ci ravevamo la... la molto bene, articolazione. è esatto. ben messa ah, no, Prima di tutto voglio ringraziare i nostri amici indiani Che ci stanno seguendo moltissimo È vero, da è vero Da una città vicino Calcutta da Vicino a Calcutta ci Non è proprio precisa l'ubicazione Perché sabe, a volte eh, Con i nostri dati a volte così Però abbiamo il 10.49% di share Ah però Sì esatto, dall'India Quindi siamo molto felici felice, anzi ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori non solo dall'India ma anche da Washington DC, Washington DC Washington perché dobbiamo DC. ricordarlo, specialmente che ci seguono su Spotify e Chrome View, non sapevo neanche che esistesse, ma vabbè, siamo Beh, anche qui. Grazie per grazie. questa eh, sono, e, naturalmente le nostre amiche da Austin, Texas, City, New York City, e ci seguono anche dall'Islanda, non so, forse qualcuno, Babbo Natale, chi lo sa. Ma anche dall'Italia, dalla ciocceria. Dalla ciocceria, quindi non so, hai parenti di ciocceria? Io non ho parenti di ciocceria. No, non ho nessun parente, amici, da Roma. ma non Forse da Roma pareti. i miei parenti, ci salutiamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, e ciao, quindi ciao. Eh, noi invece siamo a, eravamo ad Acra, ci siamo lasciati, una meravigliosa città col Taj Mahal. Che guarda, proprio adesso che capita, fa giù, e voi, amici che ci ascoltate, non lo potrete vedere, ma eh, noi andiamo in un'altra città meravigliosa. Quindi, col nostro treno, Loma Express, noi arriviamo, poi non so se è treno, perché dipende, dipende da cosa ci dirà il nostro Ingerio traveler come ci si sposta, ce lo racconterà, esatto, Claudia, e noi direttamente andiamo a Varanasi. Direttamente a Varanasi Buonasera nostro interior traveler buonasera. Ciao, buonasera Come buonasera, state? Volta. Tutto bene, tu come stai? Tutto bene? Bene, benissimo, grazie Vi eh. aspettavo no. Ecco, vedi, vedi ecco. Eh, noi, eh, Era in trepida Era no. in trepida attesa Anche perché poi noi siamo partiti con questo treno Cioè con treno, oddio Io continuo a dire treno ma Dici allora, carissima interior traveler Claudia, come si arriva alla seconda tappa di Varanasi? Allora, eh, sì, non è proprio stata la mia seconda perché nel frattempo da Agra a Varanasi ce ne sono state altre. Sì, ma io ci sono arrivata by ah, plane. Eh, sì, mh, diciamo che per ottimizzare un po' i tempi ho preso oh. un volo interno. E quindi sì, per arrivare a Varanasi mi sono spostata con un aereo avrei tantissimo voluto prendere il treno notturno ma bisogna anche scendere a dei compromessi con chi si viaggia mi certo. potevo proprio chiedere, chiedere, anche il treno notturno indiano <ride> era troppo <ride> era troppo, poi un'altra volta quando ci torno magari da sola lo, fa lo farò e, e quindi sì, con un, uh, con un volo. Io tra l'altro adoro le compagnie indiane, vengo a specificare. Ah. Uh -huh. Sì, perché loro sono un po'... Un po' cioè, la, la cosa super positiva, io da... Eh, mangio spesso vegetariano, sono stata vegetariana da 12 anni, adesso mm. mangio il pesce ogni tanto, non vorrei entrare nel dettaglio, ma sapete che i pasti vanno prenotati, soprattutto quelli vegetariani. Certo. E se tu ti dimentichi di prenotare il pasto su un volo indiano vegetariano soprattutto non, eh, non c'è problema perché loro li hanno sempre ah, vedi, vedi. questo e poi puoi portare l'acqua puoi portare l'acqua mm. e <ride> non puoi portare l'olio di cocco ah. perché, sì. ma puoi portare l'acqua è... è... invece da noi non si può portare assolutamente niente se non ricordo male ma... <ride> esatto nulla no. Tra un po' manco i non gliene può fregare frega di meno, è acqua quindi... esatto. Molotov di acqua quindi in questo caso, ma non solo nel volo, nel volo interno, anche nel volo internazionale con i India. Ah, bene. Ecco, la prima cosa, però, cioè perché Baranasi, almeno da quello che abbiamo letto noi, quindi noi su, cioè superficialmente diciamo Sì, ecco, ci siamo documentati siamo un, un minimo attimo documentati, per, essere un po esatto, per essere sul pezzo pronti, sul, pronti, pronti pezzo. sul pezzo. È la città, la città sacra, ecco. E quindi. Qui subentra la tua conoscenza, perché un conto è dire vedere Varanasi, no? perché di solito di Varanasi quando tu vai su Google, no? digiti e si vede il fiume, naturalmente, con questa grande scalinata e uno dice che ci fa fanno, bagno, No, no. <ride> che succede a Varanasi? Cioè cos'è che, um, perché è una meta parte turistica di quelli che vogliono la spirituale, queste. una, una volta, spirituale... nella vita, gli hindu o oh hindu? o indù credo. Hindu. hindu. Hindu? Ecco, devono andare Devono a andare a Varanasi. Ecco, che... È... Almeno una volta nella vita e immergersi da almeno cinque ghat. Le, eh, significa scalinata che arriva all'acqua, no? Mm -hmm. ah, ecco, e, ehm, è la scalinata verso il gange e ce ne sono diverse, sono divise eh, come se fossero destinate a compiti diversi, no? Ecco. E, e quindi c'è il GAT per le cremazioni, ce ne sono mm -hmm. più di uno. Uh, c'è il gatto in cui ci si va soltanto per fare le pulizie quotidiane perché ci si lava, ci, ci si fa il bagno normalmente, uh, c'è il gatto per le abluzioni che sono i lavaggi i rituali e quindi ogni gatto ha un po' una sua funzione specifica, spirituale che fa parte della vita quotidiana eccetera e significa questo, proprio, è verso il Madre Ganga, il fiume Gange. Come dicevate giustamente voi, almeno una volta nella vita il fedele, l'immunista, deve recarsi a Varanasi e immergersi da almeno cinque gatti, perché è l'unico posto, si crede sia, in cui si sfugge al ciclo di morte e di nascita. Esatto. Ah, una... ah, ecco una... qua. Quindi qui ecco andiamo perché... sullo spirituale, esatto, che oltre naturalmente al viaggio nel vero senso della parola viaggio insomma, a pedozza, come diceva mia madre, o il viaggio su mezzi di trasporto. Qui inizia il viaggio spirituale, perché, come abbiamo detto, come hai detto giù ovviamente anche tu: Varanasi città dello spirito, ma ecco eh, qual è la prima, però, rimanendo in tema descrittivo, perché eh, io sono più a livello no, pittorico, diciamo così, cos'è la prima cosa che ti ha colpito di Varanasi? Tutto, <ride> mi ha colpito lei, mi ha colpito lei. Lei. Lei. Eh, lei, sì, lei, lei è un pugno in faccia fortissimo. Esattamente come l'ho sognata, esattamente come me l'aspettavo, esattamente come mi aspettavo di, di trovarla e, e Varanasi è, è, è tutto quello che puoi pensare eh, di più vicino eh, a se pensi che lo spirito abbia una forma per me è Varanasi ecco, uh -huh. ma riuscivo a spiegarmi bene. Ehm, però lo spirito intriso di poi anche tutto quello, perché non pensare che sia tutto fantastico, bellissimo, si fanno le cerimonie, tutto pulito, tutto preciso. Ok, oh, si allora. prega è si... tutto vita e morte insieme. Perché ti dico questo? Perché eh, chiaramente come tutti gli indiani sono molto vitali. Come dicevo l'altra volta sono sempre svegli, non sono mai fermi, fanno sempre cose. Ehm, però Varanasi è anche una città molto mortuaria no? in cui uh -huh. si fanno le cremazioni tutti i giorni, H24 uh -huh. ehm, e tu pensi che sia pesante il tutto perché appunto c'è quest'area di morte in realtà per loro la vita e la morte sono dei riti qua. di passaggio uh -huh. e, e in più la vivono eh, in una maniera molto... Eh, con una sorta di accettazione molto molto forte, di conseguenza non c'è differenza, è semplicemente un passaggio ad un altro stato. E, e quello che ti arriva è proprio questo, che tutto sembra uguale, tutto sembra uno. Per i praticanti di yoga, per chi pratica yoga, l'unità che è la ricerca, poi una delle ricerche, e Varanasi la... È uno screen perfetto. È il disegno perfetto perché tutto ah. è uno, tutto è la stessa cosa. Ed è incredibile, è pazzesco. Oltre al viverti la città con uh, i soliti odori, la solita frenesia, il solito traumatismo. Ah, ecco, è una città molto grande, scusa se è la mia ignoranza. Eh, eh, Varanasi credo abbia quasi 3 milioni, più di 3 mm. milioni e mezzo di abitanti. Ah. No, perché tu poi detto, vedendola sempre, cioè come ho detto, vedendola da internet, no? Cioè fanno vedere sempre i gat, no? la scalinata, questo, e quindi il resto rimane come, tra virgolette, dietro, ecco, come una grande e meraviglioso fondale. È invece è una grande città, cioè una nostra, una nostra sì. metropoli ecco, italiana. Sì, però... Per esempio c'è tutto il parco universitario che è bellissimo, in cui si studia astronomia, astrologia. Wow. E, um, oppure c'è Sarnat che è una sorta di distretto, un distretto di Varanasi che fa sempre parte dell'area di Varanasi, a 10 km a nord, um, che è un parco bellissimo con dei templi, molto molto antichi, distrutti, in questo ci sono soltanto le rovine, c'è un museo eh, molto molto ricco eh, dove, si, dove pare che il Buddha abbia recitato un suo primo sermone, ah. eh, molto, molto importante come, come, sito, come sito e per gli appassionati di yoga eh, ci sono molti, eh, molti elementi, molte statue, molti quadri, molti dipinti, molti affreschi, molte sculture... Che richiamano questa antica disciplina. Ma a proposito dei templi di Varanasi, c'è qualche tempio che ti è rimasto impresso più degli altri che ci vuoi raccontare? Allora ce ne sono tanti, Di templi hindu, c'è il tempio dedicato ad Urga, ad Anuman, eh, e poi c'è il tempio di, di Shiva eh, che è, di è, è abbastanza recente, però lì sono riuscita ehm, a raggiungere proprio il centro della, della cerimonia e quindi a, fare, a ricevere la mia abluzione dal Baba che insomma, presidiava, presidiava quella Pugia ed è stato molto, molto, molto, molto, molto emozionante. E io poi arrivo, arrivo nei templi sempre con i doni, no? con le offerte, quindi racconto sempre i fiori non portare sempre i soldi, quindi è, è bello 120, portare cibo, con l'offerta. Esatto, esatto, con l'offerta proprio arrivi della serie arrivi. in quarta, oserei dire, che poi ci racconterai. Super è, motivata. Super motivata. Vogliamo dirlo infatti, adesso? Infatti, sì, direi che è, adesso, il di serie, è il momento di svelare un aneddoto. Sì, direi che è il momento di svelare un aneddoto. No, ma va bene, nel senso che io so dove volete andare a parare voi. Ah, però sì? Questo... <ride> Questa eh, abluzione qua è stata molto molto bella e, ed è per quello che poi io sono rimasta delusa non delusa, ma è stato... Eh, eh esatto, perché sai... Sono uno stata uno una macchietta, sono stata poi una macchietta quella dopo, perché nelle abluzioni, che sono dei lavaggi rituali, ecco. il baba, sono dei lavaggi rituali e mh, si fanno normalmente col ghi, che è il burro chiarificato, con del latte, o con dell'acqua, si fanno dei lavaggi, quindi il baba magari ti segna... Eh, tu raccogli oppure prendi quello che ti viene dato e ti lavi o ti lava lui, insomma è molto molto catartico eh, invece a Delhi ecco eh, presso il tempio di Vishnu perché io ormai fatta una, abluzione, le volevo tutte Cioè eh, eh, beh. in qualsiasi tempio per raggiungere il centro cerimoniale e, e assistere fortemente eh, a, questi, a questi rituali. E, mh, insomma, brevemente vi dico, entro in questo tempio Vishnu, ehm, vedo che al centro della, del posto c'erano pochissimi fedeli e quindi eh, prendo la mia offerta, corro subito, corro subito ad offrire per dire, per, e per chiedere eh, di condividere un'aboluzione Lui il cerimoniere prende il baba di turno prende appunto Beh. questa pozione magica pozione magica no? chiamiamola magica e ci scambiamo qualche sguardo io ero molto ritirata no? Proprio no? Mi, mi, mi chiede di porgergli le mani io porgo le mani lui mi rovescia questo liquido e io faccio così quindi me lo eh. rovescio addosso tra l'altro vabbè camicia bianca avevo perché Quel giorno ho detto via una botta di vita e vai come renderti <ride> appena no? lavati, capelli appena lavati. Però ho detto: non importa, cioè, non importa andiamo. oltre diciamo... e andiamo volto. esatto. Lui mi fulmina, mi guarda malissimo. Un fedele accanto a me. Mi, dice, mi fa un segno proprio di, di disappunto. E mi dice: No, you must drink. Ah, ah. che senso? Scusa. <ride> Drinking, che Beh, senso. in che senso me lo ripetono che dovevo bere mm. eh. io dico ah sì ma che cos'è no giusto per eh. e lì avevo già rovinato tutta la poesia esatto cioè libro. proprio della serie prima presa in una maniera incredibile oh. poi appena che cos'è boom una roba ecco Eccola lì l'occidentale l'occidentale si esatto <ride> Niente, ehm, mi dice, beh, eh, water? Ecco, è sì, esatto. già sull'acqua, uno poteva eh. fare 100 passi indietro. Devo <ride> essere da scappare a gambe levate proprio. <ride> già sull'acqua. Water, water, ma no, dalla bottiglia, no? Eh, cioè, no, eh, eh il, no, no, Il rubinetto de, del teppietto qua. Ah, ok, <ride> va Magari con simpatici parassiti, Sugar? Another things uh, like ads uh, no don't worry for this mm, be happy Eh un, un colorito di melma, color melma. melma Beh, ecco, ecco. Color Ma neanche bisogno di mettere la capra qui, no, vedi? Melma, melma proprio eh, melma, melma. Quindi io lì non potevo tirarmi indietro, ma per nessuna ragione al mondo. Perché no, perché era una cosa, in sto tempio. Eh certo. <ride> Non potevi. Quindi rimetto le mani, chiaramente non è che c'hai il bicchiere, c'hai il boccale, eh, niente. Niente. Rimetto le mani, faccio un segno della croce mentale, proprio per dire... <ride> dire aiutami <ride> Qualcuno mi aiuta, qualsiasi. Sì, qualsiasi, per per per masca, va bene, va, va bene. bene. E ho un po' bevuto, un po' sbrodolata. Ecco, quindi. quindi quella maglia bianca era già multicolor. Sì, un ulteriore disappunto da parte dei fedeli, eh. per dire, ma questa ma... Cioè, ma prega il tuo Dio, lasciaci tranquilli. <ride> e... <ride> Nulla, io ho, cercato, ho bevucchiato un po', sbrodolato, ho fatto una figura veramente, poi ho cercato di far finta di un po' di raccogliermi. Era una figura veramente triste, una scena triste in generale. E, <ride> e niente, poi uscendo un po' col Moonwalk, sì. però speravo, speravo semplicemente di stare solo bene. esperienza a Varanasi, perché è successo qualcosa di particolare, ecco c'è qualcosa legato a te ecco, che ci hai detto? Allora, in realtà, ricollegandomi perché comunque siamo dei professionisti facciamo dei collegamenti è certo. esatto, esatto e il 9 maggio ero, ero ad Agra, no? vabbè, non avevamo svelato il mio anno di nascita ma chi se ne frega tanto quello è, eh? il 1978 okay. e, no, passeggiando fra, fra i vari gat. Eh, avevo notato quella data, quell'anno, su una di quelle mattonelle gialle segnate con una riga molto netta eh, su un gat, E quindi ho provato a chiedere a un po' di persone che cosa fosse, perché mi ha incuriosita tantissimo. E praticamente mi hanno poi spiegato che è l'anno in cui il Gange è, è, è arrivato al suo livello più alto. E, oh. e quindi io lì ho avuto di nuovo... Vabbè, io sono un po' una segnatrice, quindi penso sempre che tutto sia un, un messaggio per me, un simbolo da interpretare, eccetera. Però io lì mi sono subito così stretta eh, in, in un abbraccio e in un autoabbraccio, e mi sono detta, ma vedi che poi il cioè, ganja mi ha partorita? Vedi, ecco. E <ride> E, è stato molto bello, nel senso che... Eh, possiamo dire che sei passata dal sogno di bambina dell'altra volta uh -huh. alla nascita di questa volta, potremmo dire. Eh, io mi sono fatta tutti questi miei... Viaggi. Eh, vedi, vedi perché c'è la nascita, la, la, morte, la morte, la cioè, morte. Diciamo che uh, questa zona poi qui dell'India specialmente è stata, cioè, è proprio una, una sintesi poi della tua vita. Ecco, possiamo dire così... Ma non so se è una sintesi, però diciamo che mi, mi rappresenta molto bene perché ha tantissime sfaccettature, un po' come sono io, ha tanti volti, eh, a volte tutto, a volte niente. A volte, e poi, come ho già detto l'altra volta, io ero molto, molto, molto a mio agio, molto, molto a mio agio, ehm, anche col clima, con tutti i dolori che ho avuto, con le disavventure, col cibo. Eh, ma ero comunque molto molto a mio agio, leggevo dal diario che, che ho tenuto durante sì. il viaggio e c'è stata una cosa che mi ha colpito perché l'ho riletto chiaramente per, per questo progetto che avevamo noi perché mi è stato molto utile ricordarmi delle cose, che io mi sentivo molto centrata, molto allineata, molto presente uh -huh. ed era una, co è una cosa strana perché non sempre ci si sente, non, quello è uno stato un po' di grazia, noi siamo sempre... Eh, distratti, di corsa, pensiamo sempre a cosa dobbiamo fare dopo, non siamo mai nel, nel presente, no? E quindi quella cosa lì mi ha colpito molto, io ero molto dentro. Eh, Hai trovato poi, la tua direzione, forse, la tua bussola, ecco, diciamo che corrisponde... Sì, non lo so, la suggestione del luogo, il fatto che era un viaggio tanto tanto pensato, tanto agognato e quindi così doveva essere, però... E io mi sono, proprio ho letto una frase, dicevo: mi sento centrata e allineata, che è una cosa, mh, esatto. è uno stato di grazia, non, non succede quasi mai se voi ci pensate. No, detto, perché molto spesso poi anche una persona quando, nonostante agogni poi questa, questi viaggi, può sentirsi anche spaesato, non è detto che, è una, come dici tu, è una cultura e anche un modo di intendere la vita completamente diverso. Uno può rimanere anche, cioè può dare una botta sul momento e dire, oddio anche nella mente ti può venire in mente dove, perché sono venuto, per quale motivo, guarda qui, cioè perché sai... Quindi, a volte, a volte no, ti dico la verità, è successo, magari in situazioni particolari... Forse di forte stanchezza. Forte stanchezza o magari sono tanti giorni che mangi male, Pu può succedere, può capitare, poi basta niente per riprendere. Lì non, non mi è mai proprio successo, ma anzi Beh. al contrario, io ho riletto... Tra l'altro il diario è una cosa che consiglio di tenere proprio a tutti i viaggiatori perché è molto molto prezioso, è insostituibile, nel senso non c'è foto, non c'è video, non c'è sì. immagine rispetto a una frase che ha bloccato quel momento e che se dovessi poi riprenderlo te la come una Madeleine di Proust no? te la riporta esatto. e per me è stato molto molto bello. Però momenti momenti di, di, di dolore come ho letto nel diario perché avevo mal di schiena ho letto che appunto c'è stata, stata una sera in cui non riuscivo a muovermi nel letto e ho avuto mal, dei mal, mal di stomaco molto molto forte ma non legato al cibo poi faceva caldissimo quindi avevo la pressione proprio sotto le scarpe e ci sono stati dei giorni in cui ho avuto dei fortissimi capogiri io quelle situazioni lì vi giuro ragazzi non le ricordo cioè, le ho ricordate perché le ho lette, ma io le, le ho completamente rimosse. Perché esatto. eh, avevo letto questo studio, appunto, che diceva, non so se l'altra volta l'avevo detto. Sì, l'avevi sì, accennato, sì. accennato, che sì. l'acqua del gange, appunto, secondo alcuni studiosi, quindi scienziati, l'avevo visto anche su Nat NatGyo, mi sembra, che eh, dicono che è piena di... Naturalmente tutti dicono che è inquinata, tutto quello che vuoi, e nel tempo si è sporcata, questo è ovvio. Però mh, ci sono dei batteri è talmente non vorrei dire sporca, ma talmente limacciosa in alcuni punti e piena di batteri che riescono questi batteri stessi a curare da determinate malattie. Quindi forse per quello che anche anticamente, chissà, l'acqua del Gange è sempre stata. Quindi il fatto di immergersi nel Gange, tu diciamo, Madonna benedetta, che è, dove ti vai a immergere in una roba limacciosa, diciamo e invece sembra che alcuni studiosi stiano guardando anche, anzi stanno, la stanno studiando quindi eh, chissà che eh, non ma infatti infatti ci ho visto lungo io quando eh? Eh? <ride> altro aneddoto vai perché poi vedi ho la palla vedi, aneddoto tira l'altro la Claudio. del resto <ride> io ti <vado>. piaccio no. <ride> ehm, ho comprato ecco quando sta, sono, mi sono ricordata perché ho riletto che sono stata male perché all'interno di un negozietto dove ho comprato le mala quindi un po di cose da portare alle mie persone alle persone care delle stoffe eccetera e io ho pensato bene di portarmi dietro tutti questi souvenir chiamiamoli così perché mi sono detta cavoli io li immergo tutti nel gange li purifico completamente faccio tutto un rituale con la pugia della notte e poi pensa che meraviglia quando li porto a casa e li do in dono alle persone e mi dico certo. non devi fare niente, è già purificato, no? lo puoi indossare tranquillamente okay. perché è proprio in delle vibrazioni del gange di questa alquapia. <ride> una... <ride> ok, poi alcune anime come me che mi comprendono e sono fatte come me, occhi a cuore, felicissimi, eccetera. Ma qualcuno... Eh... O meno? Detto, ma... ma scusami, cioè... Lei che orrore, male nel male. senso... No. Cioè, grazie, grazie, grazie, ma anche no, nel senso che adesso <ride> vado vale a... Dico, cioè, a buttarlo, ma a metterlo nella conegrina, non lo so. E io ero... Cioè, dico, ma come? Ma no! Ma sei pazza? Ma gli togli tutto? Ci sei rimasto a Però malissimo. succede anche questo. Si arriva su questa barchetta, ecco, e penso che l'emozione, poi quando cala il sole, quando eh, si accendono tutte queste luci, sia meravigliosa. Ce la vuoi un po' descrivere? Perché abbiamo anche una tua foto di questo, quindi vorrei sapere come hai vissuto quel momento. Vabbè. Io la barca l'ho presa sia all'alba che al tramonto, due momenti diversi. Ah. Quella che ti ho mandato era del tramonto e tra l'altro per raggiungere il posto in cui ti danno sta barchetta devi fare la malora perché chiaramente è tutto a piedi, passi tra tutte le viette, poi magari ti fermi perché passano 500 mucche, aspetti e purtroppo poi il rito, la pugia di quella sera era un rito del sul fuoco, era un'ora precisa quindi noi volevamo arrivare un po' puntuali ma è così, cioè, è andata come è andata ma non importa, siamo comunque riusciti ad arrivare bene quindi vai in questo posto in cui da una via interna c'è cioè il tipo che ti guida nel prendere la, la barchetta, che è una barchetta Remi con qualcuno che ovviamente la sa, poi puoi portarla anche tu ma normalmente lo fai fare a loro così li aiuti perché c'è chi lo fa di mestiere. Sì. e vai un pochino più, come dire, ehm, in là del, della, della riva per assistere alla cerimonia eh, non accalcato proprio sul, sul GAT. Quindi riesci a vederla molto molto bene, puoi fare le, le offerte al fiume, perché poi si accendono i lumini, c'è la festa delle luci, eh, poi dipende che tipo di rito è, però la luce si porta sempre, quindi comunque puoi accendere le tue, puoi lasciare, lasciare andare i fiori, puoi fare tutto quello che, che vuoi in una maniera un pochino più ultima e quello è un bel momento ed è in quel momento che io ho immerso con tutte ecco, le braccia fino certo. al collo eh tipo certo. sì, della serie la bella lavanderina hai fatto, mm. in quel momento trac anche, anche lì chi era con me, orrore orrore eh, anche no ma per me ecco è stato no. invece un momento molto, molto magico Devo e, ehm, e sì, all'alba invece eh, stessa stessa scena però all'alba eh, io ho fatto delle foto, perché poi durante i rituali si può, cioè, sì, si può filmare, eccetera, però ho preferito vivermelo. Invece all'alba ho fatto delle foto proprio da National Geographic. Nel ecco. senso che l'alba sul Gange è qualcosa che non, non ve lo saprei descrivere a parole. Non ve lo saprei descrivere a parole. Anche perché poi al mattino molto presto, alle 5, vedi tutte le persone che praticano le persone che fanno le pulizie quotidiane, eh, chi si reca per eh, n ragioni, e c'è tutto un altro ritmo, è un pochettino più lento, è come se ci si stesse svegliando. Mentre al mattino, quando poi sono tornata dalla barchetta, che vedevo altri riti in altri gatti, mi sono poi recata a piedi e sono andata a praticare. Vabbè, sapevo già perché avevo... avevo chiesto un po' dove si potesse praticare un po' di yoga o recitare anche soltanto dei mantra al mattino e tutte le mattine, si puoi unire a dei gruppi di bramini che sono lì che praticano dalle 5 in avanti e, e, e, e pensate che io lo feci una pratica al mattino molto presto di quasi due ore pratica di yoga pranayama, e pranayama e la sera prima era la sera del mal di schiena spaziale di schiena. però sono sì. riuscita a praticare infatti io non ci sono delle cose che non ancora oggi non, non mi spiego tanto tanto ecco. bene Ecco, quando ci sei andata tu, c'erano cioè, era, molti turisti, ecco, che quasi, tra virgolette, si Cioè, il tipico tedesco in vacanza, c'era o no? O oh no? <ride> no. No. Ah, no. meno male. Nein. Quindi no. ti sei proprio gustata il vero sapore di quel luogo. Sì, ma è difficile che a Varanasi ci sia un turismo, come dire... Che ci sia il turismo il turista che prima non si sia documentato che non voglia proprio andarci, cioè non, non ci capiti per caso, Varanasi La eh, no. no, perché sai, La a poi, proprio che pensa, che dice, sai, è come a volte, perché sai, il Taj Mahal è una meta talmente mondiale, che anche chi non sa. Eh, no, ma siamo su, siamo su un altro piano, anche perché eh, no. un po' devi sapere che cosa ti aspettano? Già soltanto le cremazioni, che ripeto, non smettono mai mm. H24. Eh, considerate che lì bruciano circa dalle 250 alle 300 persone al giorno. Al Quindi giorno sono... eh, pensate ai numeri, no? Certo. Quindi chi fa quello fa solo quello tutto il giorno, ma è un rito che non puoi non vedere e in più pervade molto l'aria, il clima, ma poi tutto quello che c'è intorno, perché prima c'è la, la processione, poi che arri arrivano anche cadaveri in tuk-tuk, normalmente come, come tu lo prendi per spostarti da un posto all'altro, arrivano ma in maniera molto, cioè come se fosse veramente un gesto molto quotidiano. De devi anche essere un po' preparato, cioè non è così immediato, no? ecco. l'odore è volevo forte, arrivare più, cioè, volevo chiederti... si aggiunge a tutti gli odori di cui abbiamo parlato l'altra volta. Sì. sì. Cioè eh... quindi è, è, un, è una meta Varanasi, cioè non è da dire è un punto da qui passo, poi vado, sì, sì, non è un passaggio. cioè non è un passaggio da dire sì ho visto questo, esatto come per dire da dove a Firenze ho visto piazza della, piazza della Signoria, vado a vedermi la Chiesa di Santa Fe, cioè non è un punto di passaggio, è diciamo quasi una meta questo sì, sì, sì, è una tappa un po' particolare. Eh, non so, deve, deve risuonarti, ecco, deve ecco. esserci una, una sorta di, come dire, avvicinamento anche tuo, del tuo modo di essere che è pronto ad accogliere eh, quel modo, quel modo di, di esistere, quel modo di stare al mondo, quel vita e morte che si mischiano e e dove tutto prende ha una luce sua, quindi è una realtà sua, quindi eh, va proprio molto contestualizzato. Io ho fatto un viaggio nel viaggio, eh, alla mia maniera, perché amo i rituali, amo quella cultura, sono molto vicina eh, al loro mindset per molti aspetti, la capisco, la comprendo, mi sento accolta, mi sento sulla stessa lunghezza d'onda, sento che vivrò quella roba lì quando sono proprio dentro e quindi l'ho voluto vivere per questo. Eh, tornata a casa il frastuono è stato proprio nel petto ancora di, di suoni, odori, ricordi che mi hanno accompagnata per diverso tempo, come quando tornai da Santiago in effetti. Eh. Mi è piaciuta molto la tua frase che la tua anima praticamente vibra nello stesso modo, de, cioè nella stessa vibrazione che c'è a Baranasi, quindi praticamente. Eh, sì, l'ho detta un po' come mi è uscita, poi sì, ripeto, sì, certo. parlare di certe cose è un po' complicato, nel senso che... Eh, non è così. Diciamo che noi abbozziamo, ecco, cioè nel senso è, è come uno scultore che fa la bozza, no? Poi dopo ognuno è libero di dare la, la sua scalpellata a questo, a questo blocco di marmo, no? Facendo magari un viaggio lì, oppure sentendo vibrare alcune cose che hai detto tu, magari nello stesso modo. Quindi chi lo sa, noi diamo un'immagine, tra virgolette. Poi il pennello uh, o lo scalpello a chi vorrà uh, sentire o uh, sentirà dentro risuonare qualcosa, dopo ci penserà lui a definire questo, questo suo viaggio, diciamo, o questa sua scultura. Invece lì c'era sempre il rumore della città, oppure c'era il silenzio, in quei momenti, che tu ti ricordi, perché poi alla fine, quando uno è coinvolto, come ci ha detto prima, magari percepisci il silenzio, dove in realtà c'è molto rumore. Se devo fare mente locale, no, non percepivo, cioè ero proprio dentro. Ecco. Eh, però se, se devo dirti, ehm, in quel momento, ehm, anche quando ho partecipato alla Pugia della sera, al Rito del Fuoco, il, ru il, il rumore è come se si amalgamasse. Cioè le mucche fanno parte del rumore, i, i, i rumori di chi fanno parte, anche lì sarò io, non so, troppo poetica, però anche lì il rumore è uno unico. È una sinfonia, e... cioè ognuno al suo posto. In più i suoni, eh, i suoni dei, dei mantra, e tutto quello che viene cantato e recitato, sovrasta molto, è molto forte, è molto potente, c'è un eco molto forte. Quindi in realtà poi tutto il resto lo sente un po', si è molto dentro, poi partecipano tante persone possiamo dire possiamo dire che il mantra cioè è praticamente il, tra virgolette, il, il direttore d'orchestra e tutti quelli che partecipano che ci sono, le mucche come hai detto tu, gli animali il tipo che è lì la signora che è in duecentesima fila così, siete un po' tutti gli strumenti ecco in questo caso cioè, siete un po' l'orchestra ah, sì. Forse per quello che si sente un unico è come una grande sinfonia, la sinfonia del Gange, potremmo chiamarla. Un quadro sonoro. Un quadro sonoro. Sì, poi Martin ci può insegnare eh. a, a descriverlo meglio. No, ma anche banalmente stavo facendo mente locale nel video che ti ho mandato, che è proprio tra l'altro il pezzo in cui io cammino sì. per arrivare alla barchetta. sottofondo sì c'è cioè, però è come se fosse facci caso è come se fosse un unico sono stata in moltissime città asiatiche molto grandi e i rumori li distingui molto bene il clacson il tipo che urla quello che vende ehm, due che litigano ehm, una festa di una festa un po più in là i megafoni li distingui molto bene Lì, ma anche rivedendomi rivedendo i video, mh, poi no, non parlerei di rumore, è proprio il suono della città, è quello. Noi è... ci fermiamo, esatto, perché questa... Eccola qua, Varanasi ta Quindi noi ci fermiamo e riprendiamo la prossima puntata, perché, allora, abbiamo vari aneddoti, abbiamo vari aneddoti, non so se voi... perché qua di roba da dire ce n'è un'infinità, infinità, gente, perché... Uno dice, vabbè, due tappe, che sarà due giornate. No, due giornate. le giornate durano mesi, diciamo, in questi luoghi meravigliosi. Quindi, eh, non so se, cosa dici tu? Vogliamo ricontinuare con l'India o vogliamo spostarci? Ma sarebbe bello chiederlo. Esatto. Bravo. Eh, esatto. Anche perché, vabbè, abbiamo saltato un po', abbiamo saltato Jaipur. E, e altre due o tre cittadine distretti che ho attraversato sempre nel Uttar Pradesh Facciamo poi Varanasi eh. ma mangiare. lanciamo il sondaggio ma lanciamo il sondaggio quindi continuiamo ma dopo vogliamo Varanasi. anche per dire eventualmente quale potrebbe essere il prossimo paese giusto perché eh, così certo è. Eh, esatto, possiamo ah, dire... Vuoi dire anche eh, già esatto, esatto. diciamocelo, diciamocelo sì. allora diciamolo diciamo. allora, volete andare verso il Vietnam giusto? oppure continuiamo un'altra meravigliosa puntata nell'India cosa volete fare? diteci, diteci. ditecelo. Diteci, gli aerei poi a gennaio bisogna prenotarli prima gente che qua non si fa aspettare bisogna sapere e quindi noi ci rivediamo alla prossima puntata con la nostra Claudia Interior Traveler cioè con Meta da scelta. Grazie ragazzi, grazie a te grazie Claudia. A te, grazie a te, Un bacio e dall'Omar Express Orient Edition è tutto.